Queste sono le avventure di Frittino, il pinguino Nel paese non molto vicino era qui, forse sott'acqua o forse su un pino Ma molto più probabilmente su Pino, su un pino, viveva un pinguino di nome Frittino Fritino amava tanto ascoltare la musica Anche se in realtà non aveva le orecchie Un giorno mentre si cimentava nell'arte del DJare Sentì suonare il campanello Ma in realtà non lo sentì sul serio Perché come abbiamo detto prima Non ha le orecchie Difatti uno strano essere ruppe in casa sua E sapete chi era? Era il suo idraulico Che andò lì per aggiustare il suo termosifone Sono qui per aggiustare il tuo termosifone disse. Poiché il suo terribile termosifone era terribilmente terribile Rischiava di sciogliere la casa Ah! Risolverò il tuo problema mm. Ho trovato! Oh, oh Non era il termosifone rotto. Ma questo fuoco acceso in casa che rischiava di sciogliere l'iglu. Fritti non lo sentiva, poiché non aveva le orecchie. Lasci che le offra della birra, buono. Grazie, bro. In realtà era lava bollente. <ride> Faceva tutto parte del mio terribile piano per impossessarmi delle orecchie dell'idraulico. Finalmente Fritty non aveva delle orecchie. Poteva ascoltare la musica, la sua arte, finché non si rese conto di odiare la musica. Bastopo.